Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi Vale e Sada presentano Gessetti all'aperto. Ve lo ricordate il mago e il gessetto? Il mago e il gessetto scendono nel nostro cortile per fare tanti tanti disegni sull'asfalto e portare colore a tutti i bambini. Cosa ci racconti Sara? un fiore con no. ho visto che hai fatto questo fiore yeah. bellissimo mamma mia che bel, che bel fiore che hai fatto e qui hai fatto? hai fatto uno? no dai la, la zia non l'ha fatto l'ha fatto la zia? e dove la zia? si è nascosta? si è nascosta dietro il nostro schermo allora è stata la zia a fare il gatto no no? allora andiamo avanti dai su bimbi Cosa ci presentate adesso? Io ho fatto arcobaleno. arcobaleno. bellissimo. Ho fatto un granchio. Hai fatto un granchio? Dov'è il granchio? Ma vicinati a Sara, facciamo l'angolo colorato. Questo è il nostro angolo colorato, pieno di disegni. Ho fatto un arcobaleno. Bello. Guarda, e quello sarebbe un granchio? Ma il granchio non è verde. Di che colore hai il granchio? Eh, rosso. Rosso, il granchietto. Eh. Marrone, i gessetti che abbiamo, vero? Ma allora, abbiamo detto che qui c'è? Cosa c'è qua dietro? Eh, L'asilo la, dei piccoli. C'è eh. un asilo dei piccoli. Tu invece sei un bambino? Eh. Tu sei grande o piccolo? Un disegno. L'hai fatto un disegno, i eh, bimbi? Eh, alla maestra va bene, impegnati. Ho fatto un arcobaleno, un altro arcobaleno. Arcobaleno! Wow! <ride> wow, wow. wow, wow, wow. wow. Poi cosa vedo lì? C'è un bel sole come il sole che c'è nel cielo! E quello è bianco, non c'è neanche il pastello giallo. Ah, eh, eh, eh, eh. eh, eh. Allora bisogna comprarli i pastelli gialli. Allora fra un po' usciamo e andiamo a prendere il giallo Allora Ho, ho scoperto una magia Una magia? Sì, se prendi prendo un giallo. Scusami. Eh, C'era il mago? Davide, ora fai tu la ma no. maga? Maga magella. Com'è che si dice Davide? Maga magella. Vedi, sì. ho scoperto sì. una cosa. Se prendi l'altra secondo. Sì. Sara ha studiato un'altra cosa fa Anche lei, il mago avvicinati, avvicinati, zia. Vieni a vedere, zia, zia. Vieni a vedere cosa fa. mia mm, guarda cosa c'è. Ce... Guardate, guardate. È per quello che i guanti perché poi dopo passo sul pavimento <ride> eh, il fiore e adesso chi lo rifà? Nessuno, come nessuno. Dammi Vediamo questa, no? Ma devo caire, devo... Eh, nessuno perché. Lasciamo posto ad altri bambini. Amici, dove li abbiamo lasciate le nostre creazioni? Via. Via, perché non dimentichiamo che i bimbi, dopo aver fatto le loro creazioni, hanno preso i monopattini, la palla, sono andate a correre nel prato e ora ci salutano. Anche loro, ciao. Anche loro. Anche, anche io ho una non... nuova di quelle. Va bene, perché sono belle, danno freschezza, spruzzano acqua. E, e, e, e sono molto belle. Molto belle potete portare in giro una spazzola anche se non la portate se non la portate potete portare molto in casa questa qua molto utile bene se vi è piaciuto il nostro video mettete un like okay. e ci vediamo al prossimo video ciao nel frattempo vediamo gli ultimi disegnini e lasciamo che gli altri bimbi finiscano il disegno un disegno chiama un altro amico giusto sì. un altro amico ne chiama un altro ancora ciao ciao, ciao. Che belle, anche qui ci sono i fiori, non come il parco di Gaulenti, ma anche noi abbiamo delle magnifiche roselline. Mm. Troppo belle, inquadra le tutte. Una formica! Guarda. Cosa ricordiamo ai nostri amici? Che a Vale Sada piacciono i? Gli insetti e la natura. Gli insetti? Ma, ma a me non mi piacciono gli insetti. Gli, gli piacciono i, gli... A me piacciono le rose, i fiori. Non gli piacciono gli insetti. Guarda, ah, la guarda. Sì, c è, c è una guarda. Ba, guarda. È una formica. Wow, c'è spuglietto. Ma sono tante. Come facciamo da passare? Non possiamo infatti. Sara sta andando giù di là. Raggiungila ecco che hanno lasciato i gessetti e sono andati a correre